Ciao a tutti, questo è Web Marketing e Psicologia, io sono Andrea Saletti e oggi parliamo di un argomento ultra interessante, intelligenza artificiale e neuroscienze. E lo facciamo insieme a Chiara Baciglieri, che durante la nostra chiacchierata ci darà tantissimi consigli utili e ci introdurrà ad in un mondo che è ancora poco esplorato. Ciao Chiara e benvenuta. Ciao no, Andrea, grazie, ciao a tutti. Chiara è psicologa del marketing, professoressa di Customer Behavior presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e responsabile del software Neo Experience che applica la psicologia al marketing. Lo fa attraverso l'interpretazione dei dati, pensate, che cosa affascinante. Vuoi raccontarci tu, Chiara, il tuo percorso e di cosa ti occupi? Volentieri, due parole. Io sono appunto, come tu dicevi, una psicologa del marketing. È un nome che tanti mi dicono non essere molto appealing, però è come secondo me va definita una figura come la mia che analizza il comportamento dei consumatori e aiuta le aziende a definire delle strategie di marketing efficaci in funzione di questa conoscenza, delle caratteristiche psicologiche, anche delle differenze individuali. Io lavoro principalmente, il mio primo lavoro è il mio experience, sono responsabile del motore psicografico che è alla base um, del software di Neospirians. Neospedience è un'azienda italiana che oggi è riconosciuta, è uno dei principali riferimenti anche a livello mondiale nel mondo della, della Customer Analytics, proprio per questa capacità di aver combinato due anime molto distanti tra di loro che sono la psicologia dei consumi e del marketing da un lato e la data science eh, dall'altro, il mondo della human intelligence e dell'artificial intelligence, non tanto nel settore più specifico del neuromarketing quanto eh, di un settore che è più legato invece alla psicologia sociale e della personalità. Diciamo che è, questa è un po' una sintesi di quello che, di quello che io faccio, eh, dopodiché le declinazioni sono anche molto diverse. In università insegno al corso a cui ho frequentato io quando, quando ero più giovane e al Master, Meme, Master in International Marketing Management in Consumer Behavior. Certo, sì, hai parlato di psicografia, uh, è, è un tema che poi è salito alle cronache probabilmente durante quello che è stato lo scandalo legato anche a Cambridge Analytica. Assolutamente sì. sì mi piacerebbe ecco, affrontarlo con te in, una, in un modo, in modo da togliergli quell'alone negativo che poi ha ereditato nel tempo, in questi anni. No? Cosa si intende per psicografia e a cosa si, si riferisce quello che è il termine Big Five? Beh, dunque, la psicografia è una metodologia di analisi del consumatore che si basa e tiene conto su quelle che io definisco, mi piace definirle, caratteristiche soft, cioè caratteristiche soggettive dell'individuo. Si tratta di interessi, opinioni, abitudini, stile di vita, ma eh, secondo me il dato più interessante dei modelli psicografici è il dato sulla personalità. I Big Five eh, è... Uno dei modelli più noti, forse il più noto nella psicologia della personalità, si tratta di una tassonomia di tratti della personalità, ormai le prime versioni risalgono agli anni Ottanta, quindi non è un modello recente, è un modello che però è stato aggiornato nel corso degli anni, oltre che essere stato tradotto in moltissime lingue. I Big Five sono cinque grandi tratti della personalità, possono essere visti come eh, dei continuum, quindi con un polo positivo che corrisponde alla massima presenza del tratto e un polo negativo di massima assenza, sono l'estroversione, l'amichevolezza o amicalità, eh, la coscienziosità poi c'è l'apertura mentale e ehm, abbiamo come ultimo tratto la stabilità emotiva. In molti casi viene chiamato nevroticismo, che sarebbe il polo opposto, in realtà è un nome orribile. Io preferisco parlare di stabilità emotiva. Cambridge Analytica è un esempio eh, abbastanza lampante di utilizzo con finalità negative e ehm, anche con mancanza di trasparenza verso le persone, in quel caso verso i cittadini, di uno strumento, uno strumento che chiaramente ha una sua efficacia, il caso Cambridge Analytica, sebbene in un contesto di applicazione per il male e non per il bene, ha comunque dimostrato l'efficacia di questo strumento, che però può essere usato anche per il bene del cliente finale, oltre che per il business di un'azienda. Sì, certo, mi, mi chiedevo, se si, si, si parla tanto anche del discorso dei Big Five, però immagino che ci siano anche delle altre teorie riguardo alla segmentazione comportamentale. Nel tuo lavoro ti occupi di questo, principalmente di Big Five, o comunque ci sono tanti altri aspetti che vai ad incrociare per ottenere informazioni sulle, sul comportamento delle persone? Ma guarda, tieni conto che um, questi modelli, il modello Big Five, ma ce ne sono poi altri molto noti, il Myers-Briggs, quello che si basa sui tipi psicologici di, di Jung. Eh, sono modelli che hanno vabbè, il grande pregio di offrire una visione piuttosto ampia della personalità di un individuo, eh, però sono oversemplicistici. Se pensiamo alla psicologia applicata al marketing, secondo me la domanda che deve guidare è quali caratteristiche della personalità influenzano il nostro modo di acquistare, il nostro modo di prendere delle decisioni di acquisto e di entrare in relazione con i brand. Posto che la personalità umana eh, è, diciamo, infinitamente vasta dal punto di vista delle sue caratteristiche, eh, il focus nel mio lavoro e nel lavoro di New Experience è quello di identificare quelle che influiscono maggiormente sui comportamenti di acquisto. C'è poi un salto in più, perché la domanda successiva è benissimo, ma in settori specifici perché, come dicevamo prima, la personalità è infinitamente vasta, ci sono caratteristiche della personalità che possono essere viste come delle motivazioni d'acquisto, se ci pensi, che emergono in contesti specifici. È chiaro che io sono guidata da motivazioni anche psicologiche diverse quando vado a fare shopping di abbigliamento piuttosto che quando devo scegliere una vacanza, piuttosto che quando devo acquistare un prodotto finanziario o assicurativo. Certo, indubbiamente, ma eh, alla luce di questo ti chiedevo, proprio eh, la curiosità è questa, no? ti, nel lavoro che fai sostanzialmente cerchi di mettere insieme le informazioni raccolte dai dati con l'individuazione di, di, di modelli comportamentali, no? fino, fino a che punto si riesce ad essere precisi e che, e che tipo di informazioni possono essere strappolate da un comportamento, dalle briciole di pane lasciate dalle persone durante la loro navigazione, no? Beh, allora, la risposta, che non è una risposta che piace sempre molto, ma è secondo me la più sincera, è dipende, dipende dal contesto. E dalla fonte dei dati eh, se pensiamo a ci sono diversi modi per ricavare questo tipo di informazioni sui clienti uno di questi che è più eh, a mio avviso avanguardistico è l'analisi dei comportamenti di navigazione di un utente o di un cliente sul sito web sull'app del brand eh, comportamento di navigazione che viene analizzato con tecniche di intelligenza artificiale e di machine learning in questi casi il tipo di insight che si riesce a ricavare e anche il livello di affidabilità è eh, molto influenzato da come è costruito questo sito e da quali contenuti contiene. È ovvio che un, un sito web o un'app che sono ricchi di contenuti eterogenei al loro interno permettono di individuare eh, il maggior numero di differenze individuali in base all'agito degli utenti su questi elementi. Questo è un metodo, tra virgolette, invisibile eh, di individuazione dei tratti psicografici. Ci sono altri tipi di metodi, invece, più visibili, come possono essere eh, le rilevazioni dei feedback espliciti con survey, quindi il fatto di utilizzare delle piattaforme di voice of customer, noi in New Experience ad esempio utilizziamo NewsVoc, che è una piattaforma per rilevare la voice of customer e quindi anche per profilare il cliente eh, su più canali, anche diversi dai canali tradizionali, quindi non semplicemente delle survey veicolate via email, ma anche in modalità conversazionale su WhatsApp, piuttosto che con Amazon Alexa e in questo caso è chiaro che il livello di affidabilità del dato che viene ricavato è massima perché glielo stai direttamente chiedendo è un metodo diverso ci sono altri metodi possibili diciamo che um, poi sta anche un po' alla fantasia in questo caso del professionista di marketing secondo me una tecnica può anche quel, essere quella di usare la b testing. ad esempio uh, io vado a utilizzare tecniche persuasive diverse comunicazioni diverse che fanno leva su uh, meccanismi psicologici diversi e vedo quella che converte di più. Faccio una B-test sulle tecniche persuasive. Quindi Questa può essere un'altra modalità abbastanza diversa dalle altre due. Sì, è molto, molto interessante, mi, mi ricollego appunto a quello che è ultimamente un, un atteggiamento proprio del mercato, quello della personalizzazione ormai. L'ha lanciata sostanzialmente Amazon, ci troviamo adesso ad avere anche tool a basso costo che permettono tramite una sorta di intelligenza artificiale di interpretare poi il comportamento delle persone. Si lavora sostanzialmente du su, due, su due livelli, no? Quelli, quello più classico credo che sia la personalizzazione basata su il mio comportamento pregresso no? io vedo determinati prodotti e mi ritrovo i suggeriti nell'e-commerce ad esempio basato sul mio comportamento l'home page che cambia in base ai brand che ho dimostrato di navigare di più e così via poi c'è la seconda parte che poi è anche quella di cui sicur sicuramente sei, sei, più, sei, sei sicuramente esperta tu che è il discorso del mostrare delle leve, delle comunicazioni motivazionali che sono in realtà basate su quello che è evincito dal mio tipo di comportamento no? e, da questo punto di vista, già poi un po' mi hai risposto, no? gli b test, ma esistono anche altre metodologie per cui prevedere sul tipo di offerta che io ho, di prodotto, che tipo di leve potrebbero funzionare di più sul mio ipotetico cliente, magari in base al prodotto che io vendo, non so. Beh, secondo me la cosa corretta da fare sarebbe sempre un'indagine sulla propria clientela, per capire quali sono le caratteristiche disposizionali dei clienti che rendono poi più efficaci determinate leve piuttosto che altre. Tu fai l'esempio di, di Amazon. Amazon è eh, considerato uno dei massimi player quando si parla di personalizzazione. E effettivamente è così, ma la personalizzazione di Amazon si concentra unicamente sul prodotto suggerito, non sul tipo di comunicazione che viene utilizzata. È come dire che eh, Amazon personalizza il cosa e non il come. Al che tu mi dirai, ok, chi è che personalizza il messaggio? Ma infatti stiamo parlando di temi eh, piuttosto eh, avanguardistici, cioè di, di innovazione. Um, quindi Amazon utilizza tecniche diverse, utilizza il content-based filtering, quindi si basa sugli articoli che hai visualizzato o acquistato in precedenza, pensando che eh, proponendoti articoli simili eh, questi saranno apprezzati. Utilizza il collaborative filtering, quindi si basa sul eh, comportamento di utenti simili a te per determinate caratteristiche. E questo lo si vede poi tradotto in eh, call to action classiche che Amazon utilizza, quando ti dice clienti come te hanno acquistato anche piuttosto che questi articoli sono spesso acquistati insieme. Eh, oppure chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche quest'altro articolo. In questo caso Amazon sta utilizzando una leva molto precisa che è quella della social proof, quindi quella della riprova sociale eh, e quindi facendo leva sul tuo ritenere che il comportamento degli altri sia un comportamento corretto. Ah ok, ma se allora tutti gli altri utenti che hanno acquistato questo libro che ho acquistato anch'io hanno acquistato anche quest'altro allora forse dovrei leggerlo. Questo è un po' il concetto. Amazon però non personalizza il tipo di comunicazione. Eh, infatti se sarebbe stata poi la, la domanda che ti stavo per fare perché ehm, io prendo sempre come esempio Amazon di riferimento ma infatti non, pers non personalizzo il tipo di comunicazione è un po' come se noi eh, decidessimo di comunicare con tutte le, tipo di, tutte le leve possibili a tutti in modo da intercettare comunque almeno comuna una tipologia di, di, di approccio eh, dal, dal punto di vista della tua esperienza comunque è efficace anche questo tipo di approccio Beh, posto che Amazon non l'ha modificato nel tempo, mi viene da pensare che Amazon forse non ha bisogno di essere così sofisticato dal punto di vista della personalizzazione, o forse non oggi. E questa è la mia opinione, non si tratta di problemi di budget o di mancanza di dati nel caso di Amazon. Però quello che vediamo è comunque una scelta a prioristica di utilizzare un tipo di tecnica, che è quella della social proof. Ci sono brand che fanno altri tipi di scelte, sempre comunque a prioristiche, che sono quelle dettate, ad esempio, dal voler soddisfare un bisogno di unicità. Cioè, ad esempio, chi eh, usa call to action del tipo sii sì il primo ad acquistare questo, sii sì la prima a indossare questo, questo capo. Quindi si sta facendo leva su un meccanismo psicologico opposto, o meglio, su un tratto della personalità opposto, che non è il bisogno di conformità, ma è il bisogno di, di unicità, in questo caso. Un tratto molto importante nel mondo dell'abbigliamento, ad esempio. Beh visto che mi parli di abbigliamento mi collego subito con quello che è un'usanza solita di questo tipo di interviste con tutti gli ospiti io vado sul pratico no? perché è sempre importante che magari chi ci sta ascoltando metta subito in pratica qualche idea che, che, che tu gli puoi dare in questo momento e mi, mi riallaccio al, al, al discorso proprio del, dell'abbigliamento, del fashion e, a, magari in ambito più e-commerce così siamo ancora più specifici secondo te un e-commerce di abbigliamento che tipologia di leve comunicative dovrebbe assolutamente avere? Eh, come dovrebbero variare in base magari alla personalità del visitatore e magari anche alla tipologia di prodotto mi immagino che magari lusso, pre-trapporté oppure magari streetwear addirittura io ho lavorato parecchio in questo tipo di settore abbiano proprio un, un, una tipologia di utente che ha un intento diverso un'aspettativa diversa riguardo le leve che vengono utilizzate assolutamente sì eh, premesso che eh, comunque le tecniche comunicative lo stile comunicativo dovrebbero essere sempre in linea con l'identità del brand e qui mi viene da fare una distinzione necessaria, cioè per alcuni brand questo concetto è valido, hanno un'identità definita, altri come penso agli aggregator, ai marketplace come Amazon non possiamo dire che abbiano un'identità che poi dovrebbe influenzare lo stile comunicativo. Quelli sono forse i classici casi in cui viene più facile pensare a una personalizzazione molto più calata sul cliente finale e molto meno strettamente legata al brand stesso. Um, ciò detto, quello che io farei è ad esempio testare due leve comunicative molto diverse uh, che fanno riferimento ai due tratti che ti dicevo, di cui ti parlavo prima. Quindi da un lato noi possiamo... Uh, capire quale porzione, se c'è, della nostra clientela ha un alto bisogno di unicità. E questo significa che sono persone che tendono a volersi distinguere dagli altri, eh, diciamo a far emergere le differenze, tutto ciò che li, li rende diversi dagli altri piuttosto che simili. E sono le classiche persone che se acquistano un capo d'abbigliamento e poi lo vedono indossato eh, da altre persone a una festa o per la strada, perdono interesse o addirittura si infastidiscono. Eh, Dall'altra parte abbiamo persone che si comportano in maniera totalmente opposta, cioè quello stesso capo d'abbigliamento lo comprano solo dopo averlo visto indossato da altri quindi bisogno di unicità e potremmo chiamarlo bisogno di appartenenza di conformità sono due tratti della personalità che fungono da leve motivazionali in questo caso e, e io mi comporterei in maniera mh, diametralmente opposta con le due nel primo caso um, proporre prodotti originali, prodotti di nicchia, prodotti alternativi, particolari, questo per quanto riguarda il che cosa proporre e utilizzare tecniche come possono essere eh, il il pre-sale, quindi invitare quelle persone a essere eventualmente le prime ad acquistare e a indossare quei capi. Dall'altra parte ehm, invece è molto forte il concetto di che cosa va di moda, quindi il prodotto iconico, eh, il capo più indossato dagli altri clienti, il capo che è diventato famoso, di successo. Ad esempio con persone che hanno un alto bisogno di conformità, utilizzerei una leva che è la social proof e non è la scarsità intesa come esclusività che utilizzerei con chi ha un alto bisogno di unicità. E in questo caso, ad esempio, ehm, non utilizzerei la possibilità di personalizzare un outfit, ma invece suggerirei un outfit che è diventato particolarmente famoso o di successo, perché ad esempio è stato indossato da, da, da delle celebrity. Sì, è un argomento interessantissimo e che mi apre a una marea di domande, ti dico la verità, starei veramente a fartene davvero tante. Ma forse passiamo prima a passare a questo, in realtà, quest'altra domanda: che è se hai dei libri per approfondire questo argomento per chi ci sta ascoltando. Allora, dei libri che trattino esattamente di queste tematiche così specifiche. Purtroppo no, ma semplicemente perché sono frutto di, eh, di diciamo, ricerche, quindi ci sono molti paper eh, nella ricerca che riguarda la psicologia dei consumi e del marketing, eh, ma forse le persone non hanno tanta voglia di leggersi degli articoli di, in inglese di 30 pagine. Um, alcuni libri che consiglio sono classici, più divulgativi, come, possono essere, come può essere Cialdini, Le armi della persuasione, o nell'edizione più recente Persuasion, Uh, però molto spesso mi capita che ci siano persone che sono già appassionate a queste tematiche e che i libri più, uh, diciamo, di riferimento, i classici evergreen come Cialdini, piuttosto che Nudge di d'Italia, li hanno già letti e mi chiedono ma come faccio ad approfondire, entrare più in profondità delle, della tematica? E allora, io non voglio essere noiosa, però in questi casi mi viene da suggerire... Più che dei libri di questo tipo, dei manuali, qualcosa che è più legato al mondo accademico. Ad esempio c'è un testo, un manuale, che è un caposaldo in un corso di laurea che si chiama Psicologia per le organizzazioni e per il marketing, che si chiama Psychological Foundations of Marketing, ed è di Alan Kimmel. Questo è un libro che io consiglio a chi è interessato a una lettura che non sia tanto divertente quanto veramente formativa. È stato un piacere parlare con te, sono sicuro che ci, chi ci sta ascoltando ha trovato utilissime tutte le informazioni che ci hai condiviso. Prima di salutarci ci chiedo, come possiamo rimanere in contatto con te Chiara? Eh, nei modi che vuoi, io, se, se voi volete approfondire alcuni temi in particolare ci sono e possiamo organizzare eh, altri momenti come questo o, o cose diverse, io sono, sono qui. Molto volentieri, molto volentieri. Allora, un abbraccio virtuale, grazie ancora, con voi che ci state guardando l'appuntamento alla prossima intervista e se vi è piaciuto il video mettete un like, e seguite il canale per rimanere sempre aggiornati su web marketing e psicologia digitale. Ciao! Ciao a tutti!